Ok, parliamo un attimo di regolamenti, ma anche qua sui regolamenti sappiate che eh, l'arciere, tanto meglio l'istruttore, non dico che debba saperne di più di un arbitro, ma come minimo, ripeto, come minimo, eh, come minimo deve saperlo uguale perché gli arbitri non sono lì per sapere le regole, sono lì per farle rispettare. Quindi le regole le dovete sapere tutti voi al 100%, e ripeto al 100%. L'arco nudo, nonostante che l'arco nudo sia il capostipite di tutti i mondo, perché da quando è stata inventata la fita, la fita è stata nata nel 1933, e poi nel dopoguerra eh, diciamo che si è un pochino più evoluta. Negli eh, anni 50 eh, esisteva solamente eh, un arco in legno, neanche per quindi era solo un, un arco monolitico, e solamente alla fine degli anni 50 è stato permesso di mettere un pilino quindi addirittura prima si doveva tirare per forza senza nessun ausilio ho il video di Mirino. Il mirino concursore è stato, è stato per la fine, permesso di metterlo intorno alla fine degli anni 50. Qualche anno prima si poteva mettere solo un punto di mira, o addirittura qualche anno prima si poteva mettere un falso scopo sul, sul terreno per poter tirare. Nonostante questo, il. L'arco nudo è l'unico arco, eh, parliamo di buon ovviamente, è l'unico arco che è in continua evoluzione, che i regolamenti sono in continua, in continua evoluzione, tutti i momenti c'è qualcosa da controllare, da vedere, al contrario, gli arti artiche, non arco olimpico, che invece sono una volta ogni tanto, forse, cambia, cambia qualche regolamento allora intanto quali sono le caratteristiche salienti questo perché dire questo perché eh, voi dovete essere i primi a conoscere non solo le regole ma anche fare attenzione alle loro evoluzioni nessun arbitro vi deve venire a dire eh, cosa, cosa è cambiato voi dovete tenervi aggiornati e essere sempre con le antenne tese su quelle che sono eh, i regolamenti ok? Vero, no? allora intanto le carestelle del saliente vediamole velocemente perché le sapete assolutamente no? l'arco nudo deve passare fermatevi se c'è qualcosa che non la finestra non deve essere passante la parte laterale interna della finestra non deve essere di uscita la mira sono vietati sulla corda quanto dal bocca al nastro di senza il servizio centrale. il servizio centrale deve finire fuori dal campo visivo al massimo due centimetri di overbow sono vietati indicatori di allungo. Eh, il serving del campo visivo sembra che sia diventata la, la, nuova, la nuova regola da far rispettare a tutti i costi, eh, siccome nel regolamento sta scritto di farlo, sembra che gli arbitri siano tutto un tratto eh, di far rispettare questa regola e ripeto, se sta scritto sul regolamento gli abitanti hanno tutto il diritto di farlo rispettare dovrebbe avere anche un, un pochino più di eh, oltre a questo diritto di non farlo rispettare, è una cosa che, tanto che non serve a niente a meno che eh, il servino sia grosso e abbia un foro in mezzo perché che, che il servino arrivi a questa altezza qua eh, non può servire serve assolutamente a niente e io mi dispiaccio tutte le volte che vedo arbitri che fanno andare in ancoraggio per vedere dove va a finire il servi potrebbero tranquillamente non farlo farebbero molta più bella figura sul rispetto dell'arciere e sul rispetto eh, delle, delle, delle regole a meno che ripeto non sia una cosa macroscopica nel caso si vedrebbe assolutamente. Nel, nel caso non, non può servire. Secondo te per quale motivo proprio adesso non serve, che la presenza, eccetera. In continuo si evolve questa cosa? In continuo, sì, secondo me, questa è una bella domanda. Perché sì, l'arco nudo continuamente si evolve? Io non sono d'accordo che continuamente si evolva. io sarei più d'accordo che l'arco nudo non si evolvesse, le caratteristiche iniziali si, si, si, si fermassero, cioè, no. l'arco nudo deve essere l'arco nudo, non deve avere nessun, nessun link server, niente di niente attaccato al.. Io, io direi neanche il bottone di pressione, e lo vedremo quando parleremo di setup, Neanche il Berger e neanche il Rest, quindi niente di così tecnologico. Il mio parere, un mio modestissimo parere: l'arco nudo deve essere anche per differenziarsi da, dall'arco limpico, se no, alla fine eh, non è più la stessa cosa. No? Perché solo vi per, assicuro che il mirino è una cosa in, assolutamente influente per quanto riguarda non hai risposto beh non lo so perché amico, perché e ci sono fatto queste fatto evoluzioni io non l'ho mai beh fatta secondo me è frustrazione il fatto che si inventino una cosa in continu continuo è solo frustrazione perché non è con l'aumento del materiale con un nuovo bottone eh, quello da 90 euro funziona meglio di quello da 10 euro quindi con 90 euro di bottone faccio più punti non è che con restare che costa 50 euro faccio più punti di quello da 1,50 euro purtroppo il materiale è assolutamente influente per quanto riguarda la tecnica di tiro non parliamo poi dell'argomento teoricamente, e lo vedremo quando faremo la messa a punto teoricamente un arco Possiamo stare all'arco limpico, dove ci sono dinamiche diverse, dove la precisione ha un carattere molto più importante per quanto riguarda i dettagli, faccio questo, questa parentesi, nell'arco lutto se io trovo la freccia giusta, visto che ho il clicker e non, non devo avere questa eh, famosa eh, lunghezza amo, eh, a lungo più un pollice e tre quarti per poter utilizzare il clicker io posso lavorare molto meglio sullo spine della freccia e quindi posso trovare con facilità, qualora la mia tecnica sia fine, posso trovare la freccia giusta. Se io ho la freccia giusta, il bottone non mi serve. Ok? Ve lo assicuro che modo piaciuto. Non mi serve il bottone, più che il bottone mi serve il rest. E vedremo perché il rest è più importante. Non anticipiamo il tempo quindi indefinibili sì, ma nel rapporto del resto sono consentiti certo eh, che sono consentiti diciamo che ci sono ci mancherebbe, che si mancherebbe anche altro si che non sono tra eh, virgolette previste ci mancherebbe altro e quindi forse però ci sono tutti sulla patelletta è stata detta un'occusa certo. quella è certo. la certo. resta certo. cioè che io ci metto delle righe o che io non ci metto delle righe la allora, una volta, per tutte, una volta per tutte, le righe sulla patelletta non sono un ausilio alla mia. Almeno io la penso così. Se è, è possibile effettuare lo string working, se no eliminiamo lo string working, no? È molto semplice. Se è possibile eliminare lo string working, io devo avere la possibilità di posizionare la sulla porta con precisione. Se io non avessi la patelletta con le righe, io, come si faceva una volta, perché una volta era vietato mettere cuciture, mettere righe, era vietato. E l'arbitro ti metteva un nastro sulla patelletta addirittura, ed era anche vietato, ad esempio, correre sulla faccia. Eh, io dico, tengo la mano, e vedremo quando parleremo di ancoraggi, era vietato spostare la mano, allora uno lo porta sua faccia no! è gridato anche spostare la sua faccia quindi te, fammi vedere che ancoraggio hai e quello lo devi tenere per tutto il tempo come facevano? facevano un disegnino di una faccia ok? ti facevano andare in ancoraggio al, al controllo materiale e mettevano una X di dove era il tuo dito indice e il disegnino lo dovevi tenere sulla parete. In modo tale che quando gli abiti tirano, quando gli abiti vedevano tirare usa questo quando negli anni 90, quindi ah, neanche tanto tempo fa. Ah, è vero, è vero? Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi vedete bene che alle volte l'evoluzione c'è cioè poche regole, ma precise, in effetti poi cosa cambia il fatto che io corra sulla faccia o corra sulla corda con precisione? Nulla perché le, le catene cinetiche le dinamiche legate al tiro dall'arco sono quelle che sono più importanti sono quelle che poi formano il tiro non solo sono quelle che formano il tiro ma sono quelle che formano la mira perché se io posso, avessi anche un mirino, avessi anche una diotra non cambierebbe nulla non cambierebbe nulla se io no, adotto quei sistemi e quella tecnica adeguata ad effettuare il tiro con precisione. Quindi piuttosto io preferirei avere cosa cambia se io non posso, non posso correre sulla colla? Beh, vedremo con i sistemi di mira, miro da un'altra parte per colpirle, per farle avrò un ancoraggio tale che mi permette di stare in un range adeguato e vedremo che è quello che poi io consiglio di fare quel semplice ovviare a questo inconveniente allora, non ci sono dubbi che gli arbitri fanno il loro dovere e su questo non ci piove nel modo più assoluto, questa, questa regola c'è e questa regola io già sono andato mi sono esposto già troppo dicendo potrebbero anche non farlo perché è una cosa talmente stupida che non ha, non ha ragione di essere fatta, però se viene fatta, eh, viene fatta e eh, non c'è dubbio che sono nel loro pieno diritto di fuso, questo non c'è dubbio su questo. Come si fa? Beh, si, si prova prima, eh, davanti allo specchio o davanti a qualcuno. Allora, intanto, intanto, anche se non l'avete mai fatto e vi chiedono di andare in ancoraggio, se un tiro di campagna, vi diranno di andare in ancoraggio con lo string del 50 metri. E boh, prendete uno string tale che andando in ancoraggio, cazzo! che andate in ancoraggio la fine del servi non va all'altezza del tutto e avete risolto tutti ma proprio tutti i problemi tutti i vostri problemi perché nessuno mi potrà mai dire ma ah, prendi sotto coca ma sotto coca tirò a 100 metri non lo farò mai se fate il 3D vi diranno prendi la corda a 30 metri e voi prenderete questa cavolo di corda in modo tale che la fine del Servi non vada a nulla e avete risolto tutti i vostri problemi ecco perché questo per finire chiudere il cerchio ecco perché è assolutamente inutile per gli arbitri far fare questa prova di centro. tanto più immunito in tanto più immunito in tanto, ovviamente tanto più in va bene no, comunque resta il fatto che sono in pieno diritto di fatto dimmi qualche precisazione serve già si fa così già si fa per quello che serve è sempre una massa che noi aggiungiamo alla corda che non fa altro che aumentare abbassare la velocità della corda e de definire una variabile poi nello spike dinamico delle frecce che la vedremo più avanti già si fa così già fatelo così se vi, le corde le avete comprate fatte o vi piace farle così perché ognuno deve avere anche la facoltà, la libertà di farsi la d'accordo come cavolo vuole, perché patto nel parabraccio perché voglio avere anche un pezzo più sopra. È molto semplice, non vi dico è un'elusione della regola, ma siccome è una regola che non serve non viene anche uh, è neanche l'elusione. Comunque fatto, no? il consiglio, anzi, il consiglio è di fare poco serving sopra però se fate poco serve sopra non ve lo consiglio perché a 18 metri con lo stend di 18 metri tac andrà sicuramente già va la cocca già va già a 18 metri ci va la cocca esattamente sull'occhio non parliamo poi del campagna perché nel tiro di campagna ci sarà sicuramente siccome ci sono anche le distanze sconosciute quindi è possibile che da 5 a 50 metri ci sia di centimetro in centimetro no? quindi è impossibile che non ci sia un punto tale che non vada il sermene l'occhio e questa è una ragione ancora in più per il fatto che questa regola è inutile per forza di cose ci sta. non parliamo quando ci, a 5 metri magari ho tutta l'asta perfettamente in linea e uno dice eh, stai mirando con l'asta e l'asta va lì perché va lì. quando tiro lì e a volte non è eh, no, è, è, fatico, controproducente. è controproducente, ovviamente tutto qua vediamo la pagina 2 che già se andiamo avanti così altro che 8 ore ci tagliamo eh? va bene quindi è consentito fare che abbiamo visto cos'è, sono vietati i stabilizzatori, ma è consentito appesantire l'arco nella parte inferiore, interno e esterna, solo la parte inferiore, le frecce tenute in parallelo devono essere tutte identiche, quindi su questo non ci sono stati dubbi, devono essere perfettamente identiche, vuol dire una uguale all'altra, peso, dimensione, tutto. Tutto, identica vuol dire identica quindi non va bisogno di altre interpretazioni. Sono ammesse le rotazioni delle le dita, sono ammesse i smontatori di rotazione sui pretenti, mi è permesso di usare un distanziatore tra le dita, una piazza del coraggio, anche metallica, la produzione delle dita può riportare le diciture di fotore uniforme, linee di forme e dimensioni, prima era la spaziatura, devono essere uniformi, ora questa dicitura è stata tolta dal regolamento, quindi le spaziature non, non devono essere più uniformi apposta direttamente sul tavolo. non sono messi in memoria o marcatura aggiuntive di che succede la rete dell'occhio non divira, può essere come la si può portano la venta sull'occhio sono così come paravaggio e e queste cose qua sono semplicissime l'arco deve corrispondere alla forma di azioni, a ah, il lobo Ecco eh, qua magari lobo, visto che facciamo tutto, facciamo tutto di nuovo allora il lobo come deve essere lui? Il lombardello deve avere anche qua fermate sì. se c'è bisogno, eh, non deve toccare nessun'altra parte dell'arco eccetto il soggetto. Allora, quando è armato, la corda non deve toccare nessun'altra parte dell'arco eccetto l'alloggiamento del tips. Quindi, non come il ricurvo che appoggia, no? potrà essere costruito con qualsiasi materiale, combinazione di materiali, può essere spontanea, ma solo in due pezzi quindi con un attacco normalmente fatto a paionetta. Le pugnature di forma libera ma solo nella zona della griglia. L'esistenza di disassamento centrale è consentita. La parte posteriore laterale della finestra non deve essere di uscita dalla mira, quindi non deve avere normalmente si usa di mettere dei legni, dei... questo è vietato e l'arbitro che è stato materiale potrebbe coprirlo con del strometto. La lunghezza minima dell'arco dovrà essere di 150 cm per gli underventi e le donne, o per 20, e di 160 cm per gli uomini, o per 20. La lunghezza viene misurata quando l'arco è armato, tra gli attacchi della coppa, passato lunghezza ai temi. Quindi una volta che l'arco è armato, con centimetro si misura 160 e 150. Okay. sono vietati sulla corda contrassegni per bocca è permesso l'uso dei silenziatori sulla corda sempre per quanto riguarda l'uomo eh. dovrà essere usato l'aggancio mediterraneo usando tre dita una sopra e una sotto oppure tre dita direttamente sotto la cocca il dito indice non dovrà essere posizionato a più di 2 mm dalla cocca ma solo una delle due tecniche potrà essere adottata per tutta la gara ok? addirittura se io uso il guantino se uso il guantino e decido di utilizzare l'aggancio con le tre dita sotto la cocca, il guantino non si deve aprire, deve essere cucito. Così è. Sono vietati gli stabilizzatori, non è consentito... Certamente sì, cioè, se io usassi il guantino, il guantino non deve essere apribile non posso usare una patelletta qualsiasi sono anche, posso usare una patelletta anche prendendo con la presa mediterranea eh? posso usare anche la patelletta no, no perché con il lombò è vietata la piastra di ancoraggio quindi la patelletta deve essere senza piastra di ancoraggio con le patellette scuola con le patellette scuola sono vietate il seminatore le frecce devono essere di legno e quelle tenute in fresta devono essere tutte uguali quindi posso avere delle altre frecce, ma da un'altra parte eventualmente. Cambiarle, se le ho fatte controllare da loro. Sono messe protezione per le dita, molti, lo, con l'ombolo, se avete visto, utilizzano solamente del cerotto sulle dita. Ecco, non è consentito usare la attenzione di coraggio, è permesso di usare il distanziatore tra le dita, solo si esegue l'aggancio militare. Se si aggancia sottococca, la superficie della delle dita dovrà essere senza interruzione e separazione oppure avere la forma di salvavita unita tra di loro. Già Se l'arco ha un incavo o poggia freccia, questo può essere usato come resta. Esso può essere coperto solo nella sua parte orizzontale, con qualsiasi tipo di materiale. La parte verticale della finestra dell'arco può essere protetta con materiale ma non deve sporgere più di un centimetro al di sopra della freccia poggiata sul piatto. o essere più spesso di 3 mm misurato dalla parte del riser adiacente al materiale queste sono le limitazioni che con il mondo la lente dell'occhio non di mira può essere completamente coperta si può usare una venda sull'occhio, sono consentiti, eccetera eccetera okay? per finire quello che abbiamo detto prima che è importantissimo la conoscenza dei lavamenti e quindi il continuo aggiornamento da parte delle tecnico sono fondamentali perché queste norme vincono e regolano la tecnica di Dio. Quindi voi dovete essere sempre sul pezzo per quanto riguarda. Okay?